slide, lissato, do, si maggiore, do maggiore. Quindi, wow. Questo ci può dare eh, tantissimi spunti, a me è, mi fa venire voglia di fare esercizi, di infilarci qualcosa di in musicale, ad esempio, appunto eh, questi bicordi.